il consigliere Stefano prego consigliere per tre minuti ne ha facoltà sì grazie grazie presidente e sono onorato di, di intervenire su questo maxi emendamento di giunta e perché lo faccio con, con estremo piacere perché ci sono degli investimenti fondamentali, degli investimenti che non si vedevano da anni in questa città sulla mobilità e di questo ringrazio eh, veramente di cuore sia l'assessore Mazzillo che l'assessore Meleo perché ci sono degli investimenti strategici sui trasporti che non si vedevano, ripeto, da anni e che sono ovviamente in piena coerenza con quanto ci eravamo impegnati a fare con i cittadini, con il nostro programma quindi che, che se ne dica sui giornali e sui media che ultimamente si occupano di faccende eh, del tutto diverse rispetto a quello che poi concretamente avviene in quest'aula per la prima volta questa città riprende, comincia ad investire sul trasporto pubblico. Infatti, Presidente, in questo maxi emendamento ci sono delle opere strategiche, come le due corsie preferenziali su eh, Viale Marconi e su Via Portuense. Sono due corsie preferenziali strategiche, sono due corsie preferenziali fondamentali. Quella su Viale Marconi in particolare eh, ci consentirà nei prossimi anni, qualora dovessimo trovare i fondi nei prossimi bilanci, di trasformarla direttamente in tranvia. Inutile che ancora una volta ricordo tutti i benefici che si hanno per, realizzando delle nuove corsie preferenziali, rischio di diventare ripetitivo, però sono degli investimenti fondamentali perché si tratta di veri e propri investimenti, perché quando io vado a dedicare degli spazi, delle strade al trasporto pubblico, automaticamente ATAC ha minori costi di gestione, automaticamente ATAC può essere più puntuale e quindi attrarre, e nuovi utenti e nuovi passeggeri, automaticamente la qualità del servizio pubblico cresce e diminuiscono i costi dell'azienda, quindi queste ovviamente sono delle operazioni che stiamo facendo a 360 gradi non solo su queste due grandi corsie preferenziali che ho appena citato, ma in questo bilancio ci sono quasi 800 mila euro per proteggere le corsie preferenziali esistenti, un altro tema fondamentale sul quale ci siamo battuti quando eravamo all'opposizione e che stiamo realizzando concretamente oggi. Infatti, proprio questo Presidente è un passaggio eh, che voglio fare, lei sicuramente ricorderà quando eravamo opposizione i numerosi ordini del giorno che presentavamo ed emendamenti ai bilanci passati quando chiedevamo appunto di investire sul trasporto pubblico, puntualmente i nostri, eh, i nostri, le nostre raccomandazioni venivano, venivano disattese e invece oggi ci ritroviamo a breve distanza ad avere il privilegio di governare questa città e a realizzare noi direttamente questi investimenti, ripeto, fondamentali. Ci sono anche 600 euro su una bike lane su una corsia ciclabile molto importante che è quella di via Tuscolana ci sono 600 euro sull'isola sull ambientale del rione Monti un altro progetto importante sul quale ci stiamo spendendo ci sono poi circa vado a memoria un altro milione di euro su altre corsie preferenziali che potrebbero essere diciamo tra virgolette minori ma in realtà non lo sono perché vanno a chiudere a rimettere a sistema alcune corsie preferenziali esistenti, pensiamo all'ultimo a un tratto della corsia preferenziale su corso Vittorio Emanuele, parliamo della corsia preferenziale su via Vittorio Emanuele Orlando, della corsia preferenziale su via delle Terme di Diocleziano e così via, tante altre corsie che possono rendere con degli investimenti minimi il nostro eh, sistema di trasporto pubblico più attrattivo. Quindi Presidente, appunto, ovviamente il nostro voto non potrà che essere favorevole ad un bilancio che appunto torna ad investire sul trasporto, comincia a trasformare questa città, perché ecco un passaggio che voglio sottolineare e poi mi avvio a concludere, magari per chi ci ascolta possono sembrare delle, delle opere banali. Premesso che non lo sono ma sono le opere strategiche perché per la prima volta recuperando il ritardo che ci separa da altre città europee questa città definisce gli spazi, questa città comincia a ridisegnare le strade e dice sulla strada devono avere la priorità il trasporto pubblico, le biciclette, i pedoni e anche qui ripeto possono sembrare elementi non così importanti ma in realtà lo sono perché le altre città italiane le altre città europee attraggono investimenti, attraggono turisti perché sono meglio organizzate di noi, non nascondo ovviamente, non, non ho timore a dirlo, attraggono investimenti perché il sistema di trasporto pubblico funziona, quindi una città che investe nel trasporto pubblico è una città che auto automaticamente investe nel turismo, automaticamente investe nella cultura, automaticamente investe nella propria economia, quindi la ringrazio Presidente e appunto consegno il voto favorevole del gruppo Capitolino del Movimento 5 Stelle, grazie.